Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di telecamere di sicurezza e in questo caso parliamo di una versione telecamere telecamera di sicurezza che non ho mai portato qua sul canale per tipologia di collegamento alla presa di alimentazione questa telecamera di sicurezza è della Secrum un marchio che viene direttamente dal loro sito vi lascio qua sotto il link in descrizione ed è una telecamera di sicurezza come vi ho detto particolare per lo meno per quello che ho portato fino adesso io sul canale ne ho portate tanti telecamere di sicurezza appunto per l'attacco sì perché lei come vedremo tra poco ha un attacco e 27 cioè lei si collega alle prese d'alimentazione come una qualsiasi lampadina per intenderci adesso guardiamo velocemente cosa c'è nella confezione poi facciamo la prima installazione e il primo avvio della videocamera allora nella confezione come vedete molto piccola e molto minimal troviamo un supporto per eh, collegare un qualsiasi dispositivo e 27 in questo caso lei ma tipo anche una lampadina qualsiasi cosa con eh, attacco e 27 che possiamo usare utilizzare eh, per andare a posizionare lei in qualsiasi posto noi vogliamo o possiamo tranquillamente utilizzare una plafoniera o qualsiasi cosa dove abbiamo già un attacco e 27 questa è la sua comodità che possiamo andarla ad installare in qualsiasi posto dove avevamo una lampadina ed è veramente veramente figo dal punto di vista pratico eh, questo sistema allora abbiamo ovviamente i fischer per andare a eh, fissare il supporto abbiamo un piccolo manuale le istruzioni è tutto eh, in inglese ma veramente semplice perché comunque ci sono tutte le figure e l'applicazione che dobbiamo scaricare per utilizzare questa videocamera è disponibile sia per iOS che per Android e poi finalmente abbiamo lei la nostra videocamera di sorveglianza eh, con attacco vedete E27, eh, le sue caratteristiche principali sono che eh, si connette al wifi 2,4 GHz, ha una visione a 360 gradi perché come vedete lei ruota eh, in tutte le direzioni fino a raggiungere praticamente i 360 gradi, poco meno di 360 gradi, saranno un 350 gradi, quindi eh, tanta roba, in più ovviamente abbiamo anche l'inclinazione verso l'alto e verso il basso, Poi, qua sotto abbiamo la possibilità di inserire una micro sd per andare a registrare i video eh, di quando lei comunque fa un rilevamento di movimento registrerà dei video che verranno registrati nella micro sd o c'è la possibilità di utilizzare un cloud eh, a pagamento che però non è obbligatorio eh, quindi possiamo tranquillamente usare anche la micro sd poi lei ha anche la visione notturna e in più la possibilità anche di eh, fare quasi da lampada perché ha questi led bianchi che vanno a illuminare come se fosse una lampadina eh, poi ha la possibilità del doppio microfono nel senso che ha un microfono bidirezionale quindi potremo parlare nello smartphone eh, e l'audio uscirà dalla videocamera e viceversa eh, dalla videocamera eh, c'è il microfono quindi si potrà parlare se, o sentire i rumori che arrivano dalla videocamera e sentirli nello smartphone e poi essendo lei una videocamera di sorveglianza ha il sensore di rilevamento del soggetto quindi riconosce quando c'è un soggetto e quindi ci manderà la notifica nello smartphone e più ha un active tracker quando eh, vede il soggetto lei lo continua a seguire quindi segue il movimento che viene rilevato ed è davvero davvero interessante. Questa videocamera di sorveglianza della Secrum come vi ho detto è disponibile direttamente dal loro sito attualmente molto scontata 39,50 euro secondo me è tanta tanta roba se avete la necessità di una videocamera di sorveglianza avete la necessità di andarla ad installare in maniera super semplice per quanto riguarda l'alimentazione quindi non c'è un discorso di batteria che si scarica non c'è il discorso che dobbiamo tirare un'alimentazione e comunque andare a creare un supporto per andare a alimentarla perché potremmo tranquillamente utilizzare quello che sono magari le plafoniere che abbiamo già magari sul terrazzo piuttosto che in casa dove avevamo una lampadina potremmo tranquillamente andare a mettere questa videocamera di sorveglianza magari andarla a mettere anche solo quando ci serve magari quando siamo in vacanza quindi togliamo la lampadina e mettiamo lei cioè queste cose diventa davvero semplice e pratica perché comunque non c'è da bucare non c'è da fare niente togliamo la lampadina e mettiamo lei e quindi davvero davvero semplice per quanto riguarda l'installazione pratica adesso però andiamo a vedere appunto dell'installazione pratica sì ma soprattutto per quanto riguarda il collegamento con l'applicazione dello smartphone perché è quello che poi eh, fa diventare veramente pratiche e eh, diciamo super interessanti le videocamere di sorveglianza al giorno d'oggi che con lo smartphone ovunque siamo nel mondo possiamo guardare eh, la nostra videocamera di sorveglianza quindi adesso iniziamo a vedere come funziona e facciamo la prima installazione allora per fare questa prova ho diciamo creato questa struttura per avere comodo qua un attacco e 27 per farvi vedere tutto il funzionamento e come andare ad installarla quindi ho alimentato il suo supporto che troviamo nella confezione vedete che lei si è già accesa perché comunque c'era l'alimentazione adesso Perfetto a questo punto dobbiamo andare a, a configurare la videocamera con l'applicazione, eh, l'applicazione che dobbiamo utilizzare si chiama IOSI, come vi ho detto è disponibile sia per iOS che per Android, trovate il QR code nel piccolo manuale di istruzione che vi manda direttamente alle due applicazioni eh, quindi andiamo ad aprire l'applicazione, a questo punto sentite che la videocamera fa un suono, questo suono significa che lei è pronta per essere configurata, finché non sentite questo suono lei non sarà pronta, quindi quando l'avvitate nell'alimentazione date tempo eh, di fare tutte le sue storie e poi ad un certo punto inizierà ad emettere questo suono solo a quel punto potrete andare a configurarla con l'applicazione e la vostra rete wifi quindi una volta aperta l'applicazione andremo a cliccare sul più eh, poi dovremo andare a scansionare il QR code che troviamo dietro alla videocamera una volta che il QR code è scansionato andremo a selezionare il pallino sotto che dice le operazioni di qui sopra sono state completate poi andremo a fare avanti a questo punto ci viene dato di inserire la nostra rete wifi nel mio caso l'ha già inserita in maniera automatica perché comunque lei l'avevo già preconfigurata quindi l'applicazione c'era già questa rete wifi quindi lei me l'ha suggerita eh, altrimenti voi troverete tutto bianco andrete a selezionare la vostra rete wifi e la vostra password della vostra rete wifi domestica a questo punto andiamo a fare avanti a questo passaggio andremo a fare ancora avanti e veniamo rimandati nella schermata delle, eh, delle impostazioni del nostro telefono entreremo nella nostra rete wifi e andremo a selezionare la rete WiFi creata dalla videocamera. Ma questo passaggio, ovviamente, è solo nella prima configurazione. Per questa storia non è più da fare, dopo entrerete in maniera semplice, aprendo l'applicazione e basta. Quindi andiamo a aprire la rete WiFi creata dalla videocamera, GVAP 06. A questo punto torniamo indietro, entriamo ancora nell'applicazione perfetto e aspettiamo che la videocamera faccia tutte le sue storie quindi eh, ad un certo punto lei farà tutto il suo collegamento vedete che ha parlato e ci ha detto che sta facendo tutta la, la sua eh, installazione vedete che allo stesso tempo abbiamo anche questo righetta blu che ci dà la progressione dell'installazione alla rete wifi eh, una volta finito questo processo beh, continua a parlare non è che si capisca molto quello che dice adesso possiamo dare un nome alla videocamera perché possiamo averne più di una quindi gli daremo il nome eh, della situazione in cui l'abbiamo installata quindi io potrei andare a scegliere casa per esempio poi faccio conferma ed ecco che la videocamera già adesso è connessa quindi se io vado a cliccare sul tasto play qua in mezzo perfetto vedete che lei è già attiva questa è la prima installazione quello che dovremmo fare solo la prima volta infatti adesso vi faccio vedere chiudo l'applicazione vado ad aprire ancora l'applicazione vedete che c'è la mia videocamera installata quella con scritto casa quella che abbiamo appunto selezionato col nome casa vedete che il wifi è un po' basso perché comunque c'era l'ho molto lontano il modem dalla videocamera poi c'erano tutte le porte chiuse eh, quindi lei prende davvero poco e eh, quindi vedete che c'è solo una tacchetta da parte della scritta casa perché il wifi è davvero basso quindi lei fa fatica a connettersi comunque eh, tanto è solo una prova per vedere il funzionamento andando a cliccare il, il triangolino quindi la, il simbolo play in mezzo all'immagine eh, la telecamera si collegherà all'applicazione e vedete che abbiamo già eh, l'anteprima di quello che lei sta inquadrando a questo punto possiamo entrare nelle impostazioni cliccando in alto a destra nell'ingranaggio abbiamo tantissime eh, possibilità di regolazione della videocamera di sorveglianza abbiamo guardia intelligente che è la possibilità di andare a configurare gli avvisi, la possibilità di andare a, a far accendere la luce quando lei rileva un soggetto, di far suonare perché comunque lei è una sirena inclusa quando eh, lei rileva un movimento o un soggetto quindi tutte cose in questo momento sono disabilitate che possiamo andare ad attivare e anche il periodo di protezione vedete che possiamo andare a regolare quando lei eh, deve intervenire dal punto di vista degli avvisi e delle segnalazioni di allarme quindi determinati orari e giorni non li vogliamo non lo faremo infatti se io vado a cliccare vedete posso regolare sia i giorni che le ore eh, per il, diciamo quanto riguarda la protezione della nostra abitazione della nostra stanza o quello che sia che vogliamo comunque proteggere sotto abbiamo messaggi e notifiche che è la possibilità appunto di ricevere messaggi e notifiche nello smartphone quindi quando lei rileverà un movimento ci invierà eh, subito un, un avviso nel nostro smartphone quindi una notifica che ci dirà che la, la videocamera eh, con il nome che gli abbiamo dato rilevato un movimento eh, la luce bianca ragazzi che, eh, per il discorso degli avvisi e anche la sirena è questa quindi posso eh, dirgli quanto eh, voglio che duri l'allarme poi abbiamo il rilevamento di movimento quindi queste tre eh, possibilità che posso andare ad attivare eh, per la nostra sicurezza ovviamente posso attivare anche solo una solo la luce bianca solo la sirena o nessuna delle due solo il rilevamento di movimento che poi ci invierà comunque la notifica quindi se io adesso esco da queste impostazioni e vado nella schermata principale andando a interagire col joypad che è quello appunto che ci permette di far girare la videocamera di sorveglianza posso andare ad inquadrarmi ok quindi in questo momento lei mi vede allontano il tutto perché sono molto vicino quindi lei eh, a questo punto dovrebbe vedere il soggetto cioè me che mi vedete che suona perché come abbiamo detto ha la sirena attivata adesso vado a fermarlo adesso voglio farvi vedere le altre impostazioni che troviamo nel menu immagine suono qua possiamo andare a dirgli il volume del dispositivo quindi quanto volume dobbiamo dargli la rotazione dell'immagine perché comunque è possibile sia installarla così che verso l'alto quindi non per forza deve essere installata con l'attacco e 27 verso l'alto. le 27 potrebbe essere anche sotto e lei girata appunto al contrario come adesso qualità dell'immagine poi abbiamo impostazione luce bianca e se eh, vado ad attivarla cos'è la impostazione luce bianca che gli diciamo appunto quelle luci bianche che abbiamo visto anche all'inizio possiamo andare a dirgli noi quando accenderle o meno se io faccio aggiungi eh, vedete che c'è sia i giorni che le ore quando accendere quando spegnere eh, come se fosse una lampadina quindi useremo questa videocamera di sorveglianza che viene messa magari al posto di una lampadina in determinate situazioni eh, le su i suoi led bianchi saranno appunto la sostituzione alla lampadina poi se usciamo da questa schermata eh, qua abbiamo tutto quello che è invece live cioè quello che stiamo vedendo live in quel momento infatti vedete che luce bianca l'ho accesa io manualmente da qua poi abbiamo riproduci che va a riprodurre tutte le cose che lei ha memorizzato perché lei anche se io in questo caso non ho una micro sd inserita vedete che adesso fa partire le registrazioni che ha fatto comunque lei registra nello smartphone eh, dei micro video di un secondo due eh, quando poi è il momento in cui rileva il soggetto quindi anche quando ci invia la notifica di quello che è successo se ci fosse la micro sd ovviamente registrerebbe una parte di video più importante però nello smartphone ci viene diciamo, registrata un'anteprima più ovviamente la notifica eh, di quello che mh, lei ha rilevato, eh, poi sotto abbiamo vedete microfono cosa vuol dire che se io vado a dargli il consenso adesso sentite questo casino perché se io tengo premuto posso parlare nello smartphone e il suono uscirebbe nella videocamera però ovviamente fa interferenza perché è tutto qua ovviamente lei dovrebbe essere da un'altra parte però il senso è quello stessa cosa al contrario lei comunque ha un microfono quindi il suono entra nel, eh, nella videocamera e poi esce eh, qua nello smartphone però anche questo vedete ce l'ho disabilitato Se io vado ad attivarlo questo si attiva Sentite che in qualche maniera si sente. Sentite che in qualche maniera si sente. Ecco è che arriva un po' dopo, ovviamente che c'è un leggero ritardo, però. Eh, questo è il senso anche di mh, avere un microfono bidirezionale. Poi abbiamo la possibilità di vedere nella stessa schermata eh, più eh, inquadrature se abbiamo più videocamere, in questo momento se io ci clicco sopra vedete che mi dice che bisogna avere almeno due videocamere, vuol dire che in questa schermata avremo più quadrati eh, o più rettangoli eh, appunto che ci danno l'anteprima delle varie videocamere che abbiamo installato eh, nella nostra abitazione o ovunque noi vogliamo. Questo è diciamo tutto quello che è in grado di fare, poi come visto usando il joystick qua vado a muovere la videocamera farà ruotare su e giù destra sinistra però lei ha comunque un active track adesso qua c'è poco spazio eh, non so se riesco a farvi vedere eh, però lei ha un active track cosa vuol dire che se io adesso la giro verso di me la allontano un po' perché non mi vede neanche in faccia perché è proprio qua attaccata a me adesso vi faccio vedere che lei è in grado di seguirmi appoggio qua il telefono così vedete che non lo sto utilizzando e vediamo se lei mi segue quindi mi sposto all'interno della stanza e vedete che lei mi sta seguendo e io non sto utilizzando praticamente niente Okay, alla fine lei mi ha seguito eh, ovviamente qua è molto attaccata poi c'è il wifi che prende davvero poco come avete visto eh, c'è solo un'attacchetta perché ho il modem davvero lontano lontano ho aperto anche la porta ma è troppo lontano il modem dalla videocamera quindi ragazzi questa è la videocamera di sorveglianza di Secrum secondo me è una videocamera di sorveglianza intelligente perché comunque ha un active track ha un attacco veramente semplice per quanto riguarda l'alimentazione utilizzando l'attacco E27 classico delle lampadine ha un sacco di impostazioni anche per quanto riguarda eh, l'attivazione degli allarmi con gli orari i giorni in base appunto alle necessità di quando noi vogliamo avere una determinata protezione mentre quando non ci interessa perché magari siamo noi all'interno di quell'area quindi avete visto come tutto davvero semplice vi lascio qua sotto il link in descrizione se la volete acquistare direttamente dal loro sito secrum attualmente ad un prezzo veramente scontatissimo di 39,50 euro quindi è un prezzo molto molto appetibile soprattutto Tutta la portata un po' di tutti e vi posso dire ragazzi che eh, mi ha veramente entusiasmato perché comunque ad un prezzo così basso eh, il suo comportamento è davvero ottimo e con la semplicità di installazione che viene data dall'attacco E27 per quanto riguarda l'alimentazione è davvero davvero tanta roba e poi anche il collegamento con lo smartphone è super super semplice come avete visto e dopo avete un sacco di possibilità che potete utilizzare di imparare con calma in più l'applicazione pure in italiano che non sempre questo è così, scontato, lei continua a seguire i miei movimenti delle mani e via dicendo, comunque... Vabbè lasciamola fare quindi ragazzi è questo mio video in cui vi ho portato questa mia recensione di questa videocamera di sorveglianza della Secrum vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove ho portato tante novità tante prime spoiler e spoiler ovviamente anche di lei erano arrivate tantissime cose arrivano su Instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove ho posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo una un test, un tutorial, una novità. Ciao, e al prossimo video!